Bella guys voglio ricordarvi che se volete supportarmi negozio oggetti supporta un creatore con il codice FORTU accettate da ora ogni acquisto che farete vi darà un piccolo supporto grazie a tutti subito Ma oh, raga non so quanti kill mi sono perso mi credete per far sta stronzata Sono morto, sono morto, sono morto, sono morto Mamma mia ragazzi Che cavolo ho combinato, ora sicuro perdo Perché ho fatto troppe kill Però mamma mia, mamma mia guys Foglia pura Mi sono perso due kill, ora potrei stare 11 Comunque, ci sta comunque Oh, uh, ok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 Mamma mia ragazzi che panico sta partita No ragazzi ho il cuore che mi sta esplodendo nel, nel petto Se la vincessi raggiungerei pure le, la 20 bombs ma Cioè no, proprio no I this every time yeah. Oh every time, every time yeah. Siamo in 200 di vita, Aspettate, aspettate, aspettate, però, eh. La situazione non mi sta piacendo. Calmi. No. Sto in balla, a capo. Aiuto, non ce la faccio più. Voglio scendere, voglio scendere, voglio scendere. No no no no no no L'importante raga è ragazzi, che si è bloccata solo a me Che non si è bloccata pure No, no, non da dietro. No, no. No, raga, da dietro no. Perché la cecchinata da, da dietro? Perché la cecchinata da, da dietro, cazzo. No, la cecchinata da dietro no, cazzo. La cecchinata da, da dietro, ti prego, no. Ti prego, tutto ma non quella. Tutto ma non quella. ma raga è persa ho finito le munizioni cioè ho finito i materiali è finita è finita raga finisce così vai finisce così non sarebbe dovuto finire così però non sarebbe dovuto finire così È finita Ho perso ora Perché ora lui mi spara con lanciarazzi o con una Con qualunque cosa Ragazzi, eh, raga gli ultimi che sono rimasti sono veramente fortissimi Raga ho perso per i materiali Senza materiali dove cavolo voglio andare Qualcuno me lo spiega Siamo ancora in quattro, capite qual è il problema? Che non siamo voi. Morto, finito, ok, vabbè.